Cari amici, rieccomi, rieccoci e rieccovi dopo più o meno quasi un mesetto di pausa per insomma, i vari impegni e quindi però l'importante è essere tornati qui sul mio canale per un nuovo video quest'oggi, ovviamente a distanza di quasi 24 ore andiamo a parlare o meglio Vado a riassumervi un'intervista con il nostro caro Johnny, dedicata alla promozione della Puglia Trani Femminile fresca appunto di vittoria del campionato di Serie C di categoria nazionale quindi a in Serie B per la stagione 2022-2023 tre domande e tre risposte allora, ah, prima qual è la tua opinione sulla stagione agonistica appena terminata da parte della Puglia Tran? Il nostro Gianni ci ha detto è stato un campionato molto esaltante da parte delle nostre ragazze, sembra un top partita dopo partita. E ovviamente siamo penso noi tranesi tutti concordi con questa risposta perché insomma una squadra che ha fatto valere in ogni gara il proprio motto, quello di appunto impegnarsi sempre al massimo e no, no, è appunto per questo tra i vari diciamo, punti forti del campionato è stato l'attacco, grande squadra e anche la difesa, nello specifico. Se non ricordo male, più di 110 gol all'attivo e una ventina subiti. Andiamo con la seconda domanda: possiamo paragonare questa stagione alle annate storiche e mitiche della Trani anni Ottanta? il nostro Gianni ci ha detto il confronto è più che meritato ovviamente tenendo presente che parliamo di due epoche differenti dal calcio femminile cittadino che aggiungo io diciamo ovviamente io non c'era perché sono del 94 quindi però per chi come appunto mio padre ha vissuto quell'epoca sono state delle annate straordinarie, queste sono altre stagioni, ma comunque appunto rimarrà tra le annali questo campionato, anche se vinto di soli due punti, ma sotto il profilo dell'impegno, diciamo perché ce lo meritiamo, l'abbiamo stravinto. Terza domanda e eh, ultima domanda sulla base di quanto fatto in questa stagione. La permanenza in serie B, quindi la salvezza, è un obiettivo raggiungibile? Il nostro Johnny ci ha detto che la costanza e il rendimento nei risultati dovrebbero garantire un buon punto di partenza perché ovviamente, aggiungo io, si sa che laddove c'è la costanza e la continuità nei risultati visto e considerato che parliamo di una categoria superiore di livello superiore rispetto alla Serie C di quest'anno è ovvio che, diciamo, è un mio pensiero ma che si ricollega anche a Johnny. l'ossatura della squadra dovrà essere ovviamente la stessa senza perdere pezzi e in più con l'aggiunta di qualche tassello che ovviamente la società credo sa bene dove bisogna intervenire per appunto fare una salvezza mirata, serena, tranquilla quindi, forza Pugliatrani, questi erano i pensieri risposte alle tre domande da parte del nostro Johnny. Noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Buona settimana a tutti, buona festa passata di San Nicolo e Pellegrino, forza Azzurri. Per oggi l'interventum e per domani contro l'Ungheria. A la vista amico, ciao!